Thank you. Con il ritorno del planetario di Roma possiamo tornare a godere dell'eterno spettacolo del cielo stellato. Con un vertiginoso balzo verso l'alto possiamo raggiungere e immergerci nella magnificenza degli spazi cosmici, liberandoci dalla soffocante ragnatela dell'inquinamento luminoso artificiale. Il Planetario offre la possibilità a tutti, anche senza essere astronauti, di conquistare un punto di vista irripetibile e ammirare la bellezza e la fragilità del nostro pianeta dallo spazio. Con il Planetario è finalmente possibile rivivere insieme le tappe dell'esplorazione spaziale. Il planetario è anche una straordinaria macchina del tempo. Lanciamoci all'inseguimento di una cometa attraverso gli anni, i secoli e i millenni, lasciamoci avvolgere da tale meraviglia e sveliamo l'evoluzione della bellezza dell'universo. Come a bordo di una comoda astronave cosmica interstellare, il planetario offre la possibilità di sorvolare le nebulose più nascoste. La macchina del planetario ci permette di mostrare come spazio e tempo siano legati indissolubilmente tra loro. E così possiamo vedere anche quali sono i meccanismi che governano l'universo invisibile. Il planetario rivela gli sconvolgenti effetti del tempo che manda letteralmente in frantumi l'apparente eternità del profilo delle costellazioni. Solamente nello spazio accogliente e immersivo del planetario è possibile vivere l'esperienza di un immenso simulatore di volo universale, capace di sospingerci fino alle frontiere dell'astrofisica, dove prendono forma le ultime scoperte della scienza, anche quelle che sfidano maggiormente la nostra immaginazione.